Giuro che ti faccio sentire del dolore atroce in quel punto lì, per mezzo di quel paletto, se non... La pace, che cosa fai? La suoni bene <ride> Qua quanto sono... il mio amico, insomma. <ride> Ma io la so suonare meglio il tuo amico. E vediamo. Un attimo, eh. Ci vuole concentrazione. Sto per epitetare Dio. Allora, in modo offensivo. Suono meglio, no? Eh, in effetti sì. Eh, quasi quasi te, te, te la cederei più che volentieri. Eh. non rompere. Aspetta, ma voi, ma voi state cercando qualcuno, non mi sbaglio. Eh... Beh, diciamo che il mio amico ha sognato che c'era un, un filosofo. Eh, vedi, anche, anche a te sembra una stronzata, però ha sognato. Non ha sognato niente, non ha sognato niente, perché il filosofo c'era, il mio amico è il filosofo. E infatti ve, ve, vedo, vedo che mi assomigliate. Che è questa, che è questa. Non rompere il col... Madonna, me l'hai rovinata tutta, adesso me la devo rimettere. Cosa fai? Ah, no. Allora, Stai davanti, che ti posso vedere. Voglio un oggetto di valore per dirvi quello che so. E quello non ti basta? Ma questo mi spetta di diritto, è qualcosa di... che. cazzo ti spetta di diritto? Non vai a fanculo, ma non mi spetta. Cagate. Fatti bastare quello. A chi si accontenta, gode e non rompere le palle. Allora, devi sapere che il filosofo era un mio caro amico eh. e mi ospitava sempre nella sua casa, calorosa, calda. Ti ha insegnato a parlare, perché vedo che vi assomigliate molto come stile. Vabbè, vai avanti. Ma Voglio... sei zitto? Ma sono proprio curioso. Allora, sì. mi, ha, mi ha ospitato nella sua casa, perché mm -hmm. il cioè, filosofo ha una casa, eh. Ha una casa. Sì, eh, sì, eh, sì. e poi, dare... no, non sono le pannocchie, eh, stai parlando della sua vita. Eh, sì. aveva... C'era una casa fantastica e vive nella merda. Vabbè, no, vai. era, no. Sono era... curioso di sentire come finisce questo racconto, sì. vai, vai, vai. Era un uomo famoso, sai. Ah. Eh, eh, eh, era un uomo famoso lui sai Era un uomo famoso lui sai Che vuoi averlo capito? è no, un uomo famoso lui sai <ride> Tra poco ti prendo Prende, lo, ascolta. Intendevo dire che era un uomo famoso lui Quanto sai. ci metti? È eh, Un attimo, guarda che ognuno ha il suo tempo Anche un povero poca ha il suo tempo Io sono un polca Dicevo, lui ha, era ricco non vi è di nessun aiuto ok e tu stai lì e eh, dove sei? lui era ricco una volta e da ricco è diventato povero così Neanche... a caso eh, dice eh, mi sono stufato di essere eh. ricco ma allora, io, da, io da giornalista sono diventato così eh, non è no credere cioè, tu, tu, tu da giornalista persona normale sei diventato un coglione che vive sugli alberi e ride e annusa alle persone mm. sì giusto ma era tuo quel gatto che era passato eh, no io no, sono un polca io no. mi chiamo polca eh, eh, dicevo, eh, lui vive in una casa tutta sua e questa qui, questa qui, questa qui, eh, la usa per andare da qui a lì, da qui a lì. Allora, se non fosse che, che hanno usi parti del corpo molto ambigue, ti, ti adotterei. Non ho ancora usato lì sotto, tra i due esatto. sacchi di patate. Eh, esatto, eh. No, no, no, no, no, non farlo, va bene così. Ma se vuoi ci do dentro, sai. Ti ho detto che non c'è bisogno, Ah, guarda. Per me c'è sempre bisogno, sai. Comunque, dicevo. Lui va da tempo. Qui? Devo aspettare prima di strappartela dal collo. E che cazzo, altri due anni? Probabilmente come minimo, no? Facciamo tre minuti. Che dopo c'ho da fare. Insomma, devi suonare. Tieni, eh, devi farmi toccare. Eh, la chitarra. Non ho mai visto una chitarra, è molto. No. Beh. Se per nuovo intendi almeno di 200 anni fa, sì. Ok, dicevo, questa la devi suonare, devi suonare, devi mettere le dita qui, qui, e suonare, aprendo, chiudendo, aprendo, chiudendo quattro volte. Aprendo e chiudendo tutti i buchi? Quattro! Aprendo, chiudendo, quattro volte, ascolta! Mi dici buchi! Non okay. l'ho mai suonata io. Allora, aprendo, chiudendo, quattro volte. Dopo averlo fatto ti ritroverai dal sasso. Dal sasso? Da chi? Un da sasso. Da un sasso Un sasso Che mi dovrebbe dire qualcosa Immagino il sasso Siamo in tre Filosofo Io Il sasso Guarda se il filosofo era già un bel tipo E tu sei così Mi immagino il sasso cosa possa essere Siamo un consiglio Ok? Un consiglio E quindi questa Ti servirà per il mio. Guarda io mi arrendo Tienilo carino Tieni Tieni Ciao. Puoi farlo tu Non mi fa paura Dove va quello? Ecco me ne dato Io vado sopra l'anno Vieni qui che cazzo cioè ma. Cioè, ma. Hai visto? Dammi, dai. Non cioè, ho dovuto toccare dammi. le tette! Da... Ma che tette? Gli hai toccato solo il petto. Eh, le tette dove stanno secondo te? Hai visto che quello è mezzodonna? Mi mancato. Statene sul gli... tuo albero. Ma quella è fuori, ma chi era, scusami? Guarda, vo... starei per dire una persona, ma quasi quasi sto per dire eh, trans, instabilmente. In... Instabile. Preferivo uno... il filosofo. Un instabile normale è più, è più instabile dell'instabile quell'essere Senti, io ho un freddo cane, già che siamo in inverno Io intanto mi rimetto i guanti perché ho, ho le dita che sono come dei polaretti, guarda Ci manca soltanto il gusto alla fragola e all'arancia Cos'è che ti ha detto? Ero troppo lontano per sentire Allora, devi prendere i quattro buchi e aprire e chiudere quattro volte Per fare cosa? Per portarti da un sasso perché c'è un consiglio formato dal filosofo, dal, dal trans e dal sasso. <ride> <La trans. ride> Cazzo ridi dobbiamo andare a parlarci con un sasso. Beh, questa è nuova, cioè abbiamo parlato con un filosofo con le micranie, abbiamo parlato con un trans. Sì, ma almeno loro hanno la bocca, io non credo che un sasso abbia la bocca. Ma il sasso emana secondo me qualcosa di strano. Odore di, oh, odore di escrementi se ci ha pisciato sopra un cane il massimo che puoi emanare. Dobbiamo continuare il viaggio, dobbiamo trovare questo filosofo. Ma smetti, ma puoi stare a che mi fa venire il mal di mano. Non ce la posso fare, sono in ansia. Vabbè, in effetti perché il sogno ti ha sconvolto. Andiamo, ok, ho capito. Andiamo? Andiamo, andiamo a parlare con sto sassi? Sì, perché questa cosa noi la possiamo fare, insieme. Io ti dico, per questo sogno ho dovuto cercare in mezzo alle foglie Ho litigato con sì. la pianta spinosa mi, ho, mi sono fatto violentare da un trans che stava ridendo sull'albero Mi ho dovuto toccare le tette Beh, era un petto? Sì, ma lui, per lui era, era una donna E col sasso cosa dovrei toccare, scusa? I ragni che ci sono sotto, andiamo via, dai, va là, va là Dai, si può fare tutto assieme, si può fare tutto Posso credere, che giornata incredibile, incredibile no? Se ci fossero dinosauri liberi per il pianeta sarebbe meglio Sicuramente è meglio di, passi di, di palpare un trance che ride Ancora, ridai questo sto insomma. Come lo chiami uno che si veste da donna? Perché non lo crede so. di esserlo anche. Guarda, io non è che lo appoggiassi, eh. era un cretino Però Allora Dai. Quando incontreremo il filosofo mi farò regalare la sua coperta, le sue scarpe e le sue mani. Cosa? Niente. Eh, tieni questa, secondo per favore. Grazie. Ha detto cosa, scusa? Ah. Uh uh. Ah. Intanto mi fra di me. Eh? Così. Dai, suona sta carina. Allora penso che stiamo facendo sta cosa per... insomma eh, no, la lascia, lascia stare. Non so quanto dovremmo aspettare prima di scomparire, però... Magari suona un po' più forte. Boh, to Togliti i guanti perché non si è sentito niente. Non posso più farlo, sto congelando. Cioè qua siamo in alta... Montagna? Dove cazzo <ride> deve dire montagna? Siamo, siamo in alta collina. Fa freddo. E' l'ultima natale, vengo. <ride> Adesso ci tocca rifare. Dai, come che passa un cane. Ma che passa un cane? Affinché? Dici eh. che funziona, anche se l'ultima era abbastanza... Sì, sì. Mi sa so che dovremmo teletrasportarci, io non sono sicuro che ci teletrasporteremo esattamente così come siamo. Timide della tua lasta. Va bene. No, perché non vorrei che mi si materializzasse... Ok, mettiamoci in una certa posizione e prepariamoci a teletrasportarci. E cominciamo a mettere Star Trek così, scusa? No, presentiamoci così, pariremo davanti al sasso... ...sasso. Al sasso. Ma ti, pare, ma ti pare normale sta roba? Mettiamoci in una posizione che possiamo riconoscere con il sasso. Allora, io mi metto così. Ciao, sasso.